Prego consigliera per tre minuti nella facoltà. Grazie Presidente. È assolutamente corretto, incentivante nei confronti di chi volesse disinstallare o non installare le macchine, però rilevo che eh, non è un ordine del giorno eh, che possiamo recepire in questa sede perlomeno, perché vorrei ricordare che anche quando avete presentato eh, la proposta di delibera sulle linee guida eh, avete inserito questa premialità prevista che prevede eventuali sgravi per eh, coloro che, che, che decidono di non installare ma lo stesso parere dei, degli uffici diceva che si eh, ritiene debba essere richiesto il parere del competente Dipartimento Risorse Economiche non potendo essere supportati dal parere del Dipartimento Risorse Economiche perché comunque è una, diciamo una, una particolarità che ha bisogno di questo tipo di parere proprio perché va a incidere sul bilancio di Roma eh, anche in virtù del fatto che ci sono moltissime attività anche con attività prevalente di altro tipo ma che installano macchine eh, dobbiamo un attimo farci i conti in casa e eh, vedere se questa, diciamo, questa disposizione può essere accoglibile magari eh, successivamente per il momento votiamo sfavorevolmente grazie